Allora, io sono come voi, tante volte vi viene con la voglia di mangiare quella cosa però che la, fanno, che la fa la grande industria e non vi soddisfa ce la dobbiamo fare a casa ci facciamo il cordon bleu, ok? mi raccomando, però in due versioni allora petto di pollo prosciutto cotto buono, oh! ce lo facciamo da soli ce lo dobbiamo fare buono mi raccomando, non badiamo a spese tutta roba buona poi caciottina non quel cavo di formaggio con la buccia rossa che non sa di niente la caciottina quella buona che ve la scegliete voi quella vi piace a voi, di pecora, di mucca, come a voi poi c'ho la ripieno alternativa avocado e pomodoro secco poi per la panatella dobbiamo fare una cosa figa farina, uova e il panko sono dei fiocchi di pane bianco è giapponese, però potete farlo anche a casa allora, metto subito qua il sale dentro al petto di pollo Facciamo il, il modo classico Allora, quindi, prosciutto cotto, quello buono, abbiamo detto Ecco qua Oh, deve essere pieno, eh Bello, strapieno, così Pieghiamo così Vai, così Poi, formaggio, così denti, Così E poi facciamo quello strano, avocado quindi la morbidezza dell'avocado assomiglierà un po' al formaggio che si scioglie poi ecco di qua, l'altro bollo il pomodoro secco abbiamo messo che musica ragazzi a casa Mariola non si mangia solo bene si ascolta anche ottima musica vado così e adesso lo impaniamo allora, quindi farina così poi la mescolata all'uovo Così Vai, mamma mia! Che spettacolo! Vai! E poi, panco a volontà Vai, così Oh, qua bisogna spingere yeah. Così Vai. Ok, guardate che bel fioccone, allora vi dicevo se no, se non avete nessun negozio vicino di eh, alimenti, alimentari etnici cosa che fate? Prendete il pane in cassetta solo il bianco, aspetta, Mario, solo il bianco lo tostate leggermente e poi col frullatore lo lasciate un po' grosso, è la stessa identica cosa, e voi lo fate da voi, ok? Questo, quello con l'avocado e pomodoro secco Bello, spinge, soltanto una volta la panatura perché la panatura deve essere sottile, croccante, e tanta tanta ciccia e tanto tanto di pieno aspettiamo che l'olio si riscalda, ma io ho fatto vediamo sì, l'olio è pronto, vedete? guardate, facciamo un test va, perfetto quindi iniziamo, mamma mia ma quanto è buono il fritto, vado, eh ma questa è la prosciutto e il formaggio, eh mamma mia allora, sempre un pezzetto alla volta la temperatura se non si abbassa troppo e si impregna quindi aspettiamo un pochettino che si rialza la temperatura, sempre al massimo 180 gradi con termometro, se ce l'avete olio pulito, bianco, trasparente, deve essere buono. Se lo mangiamo noi, non se lo mangia nessun altro. ecco qua, adesso a questo punto a questo punto metto la novità. Mamma mia, non potete capire. Quello è proprio un buono, un buono, un buono. Sono pronto, sono pronto. Mamma mia con tutto il formaggio, guardate che è bello! Spettacolare, Il Formaggio sta riuscito, ecco il prossimo, aspetta, buono! Qui è qua, ok! Poi, che meraviglia! Asciughiamo bene, asciughiamo benissimo, venite qua, venite qua! Vedete, guardate, ci sono quegli stuzzicadenti, eh! Asciugiamo bene! Asciugiamo guardate qua, guardate qua ma che bontà, guardate la cottura, guardate la cottura ecco qua, attenzione via, mamma mia e adesso faccio prima, guardate che bello guardate che bontà, guarda che è? mmm wow. mm. Ecco Mario quest'altro, guardate pronti? Allora, Quale assaggiamo prima. Qua, tiè, guarda la cremetta, tiè. Allora. <ride> Quale assaggiamo prima? Questo qua non lo so, giusto? Sto un po' in difficoltà. Ma è l'onica. Buono, buono. Questo. Mamma mia. e adesso questo qui ah, qui il pollo fa bene perché è proteico però eh, provate a accompagno buonissimo straordinario, provate con questo qua buonissimo questo qua lo conoscete mi raccomando roba buona quello che metti nella pentola lo ritrovi nel piatto mi raccomando economico, semplice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 E dopo la mossa. Ho sti like. Un bacio e un abbraccio a tutti.